Sì, eh, sul discorso fideiussioni che poi non riguarda questo emendamento abbiamo già detto prima insomma, che rimarrà per i mercati coperti e platatici attrezzati mentre il deposito cauzionale sarà costituito dal canone eh, per le altre tipologie di posteggio a tutela eh, di eventuali sanzioni. E, mh, per quanto riguarda invece l'emendamento, cioè l'articolo 28 parla di somministrazione e consumo sul posto all'interno dei mercati, cioè è la visione di rilancio dei mercati e questo emendamento del, del PD dice no, noi ci piacciono i vecchi mercati, insomma, ci piace che ci sia so, solo l'ortofrutta, che ci siano solo le categorie standard e che la situazione rimanga quella che è. Io rimango basito insomma, di, di questa cosa, però per carità, ognuno ha la, ha la sua visione, per noi è fondamentale che i mercati assomiglino o magari superino ancora meglio, visto che Roma è la città più bella del mondo, i mercati di Barcellona, la Boccheria, e di San Miguel, a Madrid. Questo è quello che ha ispirato questo articolo e questo è quello che auspichiamo per la città come servizi per i cittadini e per attività produttive e opportunità per chi esercita. Grazie.